come ormai tutti già sapete è imminente il rilascio del nuovo DJI Mini per questo nuovo drone 249 grammi lanciato a DJI anche se chiamarlo nuovo drone è una parola grossa perché è una versione chiamiamola così light economica eh, o meglio più economica del DJI Mini 3 Pro. Eh, come sapete DJI adesso ha intrapreso questa strada in cui lancia i suoi prodotti nella versione top per poi eh, vendere successivamente eh, una stessa versione con delle funzioni con dell'hardware in meno rispetto alla versione diciamo top e ovviamente con un prezzo anche più basso. Eh, questa volta tocca al DJI Mini 3 che va a perdere appunto anche lui come successo per il Mavic 3 la scritta Pro e diventerà solo Mini 3 eh, per diventare un drone un po' più low cost, un po' più perché comunque i droni DJI pur low cost che siano sono sempre molto costosi. Eh, il drone rimane più o meno lo stesso eh, il controller sarà questo sono apparse in rete eh, già anche le foto della confezione o meglio di cosa troveremo nella confezione c'è la possibilità di acquistarlo con tre batterie la versione con due batterie eh, mentre per quanto riguarda il drone cosa andrà a cambiare rispetto alla versione pro andrà a perdere i sensori anti collisione frontali i sensori anti collisione posteriori e per quanto riguarda la parte che abbiamo sotto non sarà più più eh, doppia la sensoristica ma sarà singola eh, questo è quello che cambierà da questa versione eh, di conseguenza suppongo conoscendo DJI che andando a togliere queste sicurezze di volo soprattutto perché poi un drone 249 grammi lo acquistano veramente un po' tutti da principianti a esperti andrà sicuramente a eliminare la funzione di active track eh, quella penso proprio sicuramente perché comunque avere un drone che fa l'active track senza sensore anticollisione per DJI sarebbe allucinante numero di droni che tornano indietro all'assistenza per schianti eh, durante l'active track. e secondo me molto probabilmente toglierà anche il master shot questa funzione eh, per chi non lo sapesse in cui il drone viene posizionato in volo viene selezionato un soggetto si dà la durata del video finale che noi vogliamo eh, si dà il via e il drone fa tutti i movimenti tutte le riprese in automatico e con un risultato sicuramente bello da condividere subito sui nostri social eh, però anche questa funzione essendo un volo completamente automatico senza sensore anti collisione secondo me DJI andrà eh, a eliminare questa uh, funzione nella versione non Pro di questo nuovo DJI Mini 3. E per il resto ragazzi, il drone rimane lo stesso, non cambia nient'altro, eh, la telecamera dovrebbe rimanere la stessa eh, e poi la parte qua dei sensori che viene leggermente modificata perché appunto non avrà il sensore di collisione e avrà due occhietti che Così diversi rispetto a questi, come forma, queste sono le modifiche principali. Il drone dovrebbe probabilmente arrivare prima di Natale perché, come sapete, DJI eh, con un drone di questo tipo, a 249 grammi, sotto Natale eh, la morte è sua dal punto di vista delle vendite. Quindi eh, è davvero imminente l'arrivo. Mentre per quanto riguarda il prezzo, il drone dovrebbe porsi più o meno a metà tra il DJI Mini 3 Pro. E il dji mini 2 quindi sarà circa a metà come prezzo perché comunque è un drone che eh, ha delle cose per quanto riguarda la fotocamera e il controller eh, superiore a quello che è il dji mini 2 però il mini 2 rimane comunque un gran drone un drone veramente incredibile eh, con una fotocamera inferiore a questa sicuramente ma rimane comunque una fotocamera di altissimo livello che per tanti hobbisti rimane tanta tanta roba lo stesso quindi poi una avrà la possibilità di fare le proprie valutazioni su qual è il modello più adatto lui. Quindi ragazzi questo era un piccolo video veloce per comunicarvi che DJI Mini 3 è in arrivo quindi se lo volete acquistare per Natale eh, aspettate un attimo perché sicuramente arriverà per essere messo sotto il nostro albero. Grazie a questo è il mio video in cui vi ho portato queste ultime novità riguardante il nuovo DJI Mini 3 che perde la scritta Pro eh, ma diventa un drone un pochino più abbordabile per quanto riguarda il prezzo vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto